Grazie e bentornati in un nuovo video, video in collaborazione con la super stilosa Paola Style Ciao Paoletta mia, ti voglio bene, andate a vedere subito il suo video O anzi, come sempre dico, sicuramente avrete visto prima il suo Allora, oggi iniziamo una miniseria, l'abbiamo chiamata volutamente miniseria e non miniserie Uh, in cui parleremo uh, della nostra esperienza di mammitudine, uh, ovvero come è andata la nostra gravidanza, e, um, il parto e insomma il primo anno del bebè, um, o della bebè nel mio caso. <ride> e insomma, sono sicura che sul parto vi, delle... vi farò ridere. <ride> e niente, quindi oggi parliamo con la... partiamo con la prima puntata che è quella della gravidanza. E, e quindi vi racconto la mia esperienza, com'è andata e cosa è successo. Vabbè, sapete tutti che io sono mamma di una ragazzotta di 15 anni che si chiama Elettra, Elettra di nome, Elettra di fatto. E, um, in realtà non era, um, cioè no, è stata prevista sì, <ride> però io pensavo di non fare figli perché. Sapete che io ho avuto una storia un pochino travagliata, sono rimasta orfana molto presto, mia mamma è stata malata di cancro, quindi io non volevo figli. Non volevo figli per due semplici ragioni. Prima avevo paura eh, dei dottori, una fobia assurda, quindi l'idea di andare a farmi tenere sotto controllo per nove mesi per me era impensabile. Ma soprattutto quello che io pensavo era se mi succede qualcosa, questo povero Cristo o oh, Crista rimane da sola, che cosa fa? Rimane come me, in difficoltà, poi magari ci sono gli avvoltoi, come è successo a me, perché purtroppo la famiglia, mh, non ho avuto una buona famiglia alle spalle, una parte sì, una parte no, e quindi sono successe proprio delle cose spiacevoli, io non volevo figli. Per cui cosa è successo? Io mi sono sposata giovanissima, mi sono sposata che avevo 23 anni, con coscienza, nel senso che l'ho fatto proprio pensando a quello che stavo facendo, e eh, con mio marito abbiamo aspettato all'incirca 7 anni, dove ci è stato detto di tutto, perché pensavano che fossimo sterili, pensavano che non arrivassero, insomma che il problema era mio, eccetera, eccetera, eccetera, però abbiamo aspettato 7 anni, in realtà sono Abbiamo aspettato volutamente, perché appunto prima non ne sentivamo l'esigenza, io poi proprio completamente ero, non volevo avere figli e eh, non ne sentivamo proprio l'esigenza. I miei suoceri, abbiamo solo loro, loro ci avevano messo già una bella pietra sopra. E fino a che un giorno, una sera, torno a casa e il mio povero santo marito, uomo veramente da santificare subito, mi dice, stavamo chiacchierando, mi dice, sai, eh, adesso sono già sette anni che siamo sposate, tanto che siamo insieme, sette anni in effetti non sono pochi, e tanto che siamo insieme, eh, sento, abbiamo fatto su una bella famigliola, cosa ne dici se eh, l'allargassimo e, ehm, sai, mi sento... mi Sarebbe bello che ci fosse qualcosa che saltellasse per casa, no? Mi dice tutto carino, col sorriso. E io che sono una storditona di prima categoria, ho detto Oh che bello, prendiamo un cane, sì, quanto mi piace, io adoro i cani. Vi lascio immaginare la reazione di mio marito che se non ha divorziato allora non divorzierà mai più nella vita. Mi dice no, io in realtà intendevo un figlio. Ah, ho detto io, mm. Mm. non mi sento pronta, eh, io in realtà ero in un'ansia pazzesca perché appunto non avevo paura dei dottori, avevo paura della, di questa, questa storia del parto, ho sempre sentito cose drammatiche sul parto eccetera, no? insomma e poi ho detto se poi non arriva guarda ehm, avevamo un'amica che ci ha messo anni per rimanere incinta ho detto, noi invece abbiamo aspettato così tanto figurati se arriva qui lì e là insomma gli dico prendo tempo gli dico guarda prima di fare un bebè voglio fare degli esami giusto per vedere che siamo in salute che non, insomma, non andiamo incontro a magari qualche problema perché mia mamma per esempio lei quando aspettava me abbiamo avuto problemi perché lei era eh, zero eh, era del gruppo zero negativo, io sono gruppo zero positivo quindi il suo sangue credeva al mio e eh, insomma ha avuto un po' di problemi allora ho detto giusto per sapere comunque che sia tutto a posto insomma che stiamo bene eccetera e ho preso tempo Dopodiché è passato qualche mese, lui è tornato alla carica con questa cosa e mi dice guarda però vedo che tu non ti decidi, quando vai dal dottore prendi sempre tempo, mi accampi scuse, ti do un ultimatum, o dimmi di sì o dimmi di no. E alla fine ho detto vabbè dai, buttiamoci in questa avventura, um, va bene mi sono convinta, facciamo un bebè. E eh, Quindi siamo andati dal medico, ci siamo fatti dare gli esami, gli abbiamo spiegato, no sono andata dalla ginecologa, e gli ho spiegato che appunto volevamo cercare un bebè e se ci dava, se, ci, se mi indicava degli esami da fare quindi siamo andati poi dal medico di base abbiamo fatto gli esami del sangue, la tiroide, questo, quello, quell'altro insomma fatto tutto risulta che eh, stiamo bene tutti e due, siamo sani come due pisciolini e mettiamo sul cantiere allora vi devo confessare che in realtà e io pensavo di aspettare mille anni visto che avevo aspettato così tanto e in realtà Elettra è arrivata, cioè ero incinta ancora prima di pensarla ma non me ne sono accorta perché purtroppo mi sono accorta di aspettarla con un principio di aborto e praticamente è successo? Uh, in realtà in quel mese c'era qualcosa di strano perché avevo più fame del solito, poi a volte mi girava la testa, ma la cosa anomala è che io non ho avuto nausea, io ho avuto veramente una bellissima gravidanza senza problemi, a parte questo iniziale, ma senza nausea, senza stare male, ok? E quindi non, non mi sono accorta. Alla fine del primo mese in cui ci abbiamo provato, eh, mi arriva il ciclo. Arriva al ciclo, mi alzo la domenica mattina. Io ho sempre avuto insomma un flusso abbastanza abbondante. Non ci ho fatto caso più di quel tanto. Ho detto, va bene, questo mese non è andata, È arrivato il ciclo, poi arriverà il prossimo mese. Se non che, arriva sera, e Il ciclo scompare. Non ho più niente. Ho detto, ma che strana questa cosa. Boh, siccome io a volte ho la prolatina, che, cioè avevo la prolattina in quel periodo che si alzava per lo stress eccetera Eccetera. ho detto ma sarà stata quella magari non lo so a lunedì mattina ancora la mattina mi alzo con le mie cose a mezzogiorno non ho più niente e lui mi dice ma prova a fare un test ho detto ma scusa ma se uno è incinta non ha le mestruazioni, che senso ha se ce le ho, è perché mi si sarà sminchiata, cioè se fa così si sarà sminchiata la tiroide, non lo so. Visto che in casa mia eh, c'è familiarità con questa cosa, e mi dice prova, cosa ti costa, fai un test, insomma tira e molla, tira e molla, finisce il ciclo. Eh, che comunque è stato anomalo, perché la mattina si presentava e ah, verso le 10, le 11 non avevo più niente vabbè, finisce, passa due o tre giorni finisce insomma il mio periodo faccio il test di gravidanza e ancora, cioè non avevo ancora messo il tappino sul test che si è palesato un più blu elettrico che, cioè veramente ero oltre che incinta e io guardo a attonita mio marito, dico guarda perché l'abbiamo fatto insieme, lui era in bagno con me dico guarda sembrerebbe che sono incinta ma proprio perché incredula, perché non me l'aspettavo, per me era inconcepibile no, quella cosa. E lui mi dice: Ah, bene, dai, allora chiama la ginecologa. Io guarda e dico: Ma io come lo tiro fuori adesso. E allora lui mi fa: Vabbè, inizia a chiamare la ginecologa, <ride> perché tanto qua tra qua nove mesi. E ricordo che quella sera ho telefonato la mia ginecologa e ho detto: Guardi, è successo così, così, le racconto tutta sta manfrina e lei mi risponde: Guardi, le dico la verità. Da quello che lei mi ha raccontato al 99,99% ,99 ha perso il bambino e quindi si mette già il cuore in pace adesso vediamo perché vediamo se non l'ha già buttato fuori altrimenti provvediamo con il raschiamento comunque fa prima di eh, verificare il tutto faccio una roba in settimana Va a fare gli esami del sangue per misurare i beta-HCG, è un esame del sangue che viene fatto a distanza di tre giorni l'uno dall'altro, e vediamo i risultati, dopo fissiamo subito un'ecografia per vedere che cosa vi siamo messe lì. Vabbè. Allora dico a mio marito, guardo quanto mi ha detto la ginecologa, lei mi dice, e lui mi dice, vabbè, dai, non ti preoccupare, siamo giovani, ce la possiamo fare, stai tranquilla. Insomma, è arrivata subito, neanche pensavi di rimanere incinta subito, non hai fatto in tempo a pensarla che lei è arrivata. Vabbè, andiamo a fare l'esame e contro ogni pronostico eh, gli esami sono stati, eh, cioè hanno rivelato che in realtà la gravidanza stava procedendo. Perché il valore del beta hcg è proprio quintuplicato, tipo infatti noi abbiamo fatto una festa lì nel pronto soccorso dove abbiamo ritirato gli esami che sono usciti a vedere se era tutto a posto e, e siamo andati a fare l'ecografia e quindi non si è mai ben capito cosa sia successo perché il mio medico dice che secondo lui si è rotto un vaso capillare, la mia ginecologa non ha saputo dare spiegazioni, il fatto sta che la mia bimba era lì, bella tranquilla, attaccata, barbicata, <ride> con le unghie e coi denti a me, e io sono stata la donna più felice della terra, e vi dico la verità, da che non volevo figli, vi dico quanto ero cretina, perché è stata la cosa più bella che potesse capitarmi. E niente, quindi ho fatto la prima ecografia, devo dire che mio marito è stato carinissimo, perché lui mi ha seguito, sempre è sempre venuto a tutte le visite con me, e quindi Cioè è stato partecipio Della mia gravidanza È stato divertente Quando l'abbiamo la... Noi non l'abbiamo comunicato subito Perché appunto c'era stato questo principio D'aborto perché appunto la dottoressa Aveva detto che era stato comunque Un principio d'aborto E E ehm mi ha messo a riposo il primo mese, io non ho detto niente in ufficio, perché se poi capita che lo perdo, che insomma, sapete, i tre mesi canonici, ho aspettato la traslucenza nucale, eh, che è quell'ecografia più specifica, dove misurano il liquido, eh, no, lo spessore del collo mi pare. E insomma, quando ho avuto i risultati... Che, eh, di questa ecografia, di questo esame più preciso, eh, dove abbiamo visto che tutto stava procedendo per il meglio, e anche la ginecologa ha detto che io ero fuori pericolo, perché appunto anche durante i primi trimestri, trimestre sono stata ogni tanto a riposo perché avevo dei dolori, delle contrazioni. Insomma, non, stavo, non, non è che stavo male, però c'era comunque il rischio che, eh, di poterla perdere. E, eh, però io in ufficio non ho detto niente. E quando sono stata certa appunto che tutto andava bene per il meglio è stato divertente perché nessuno credeva che io fossi incinta e mi ricordo ancora quando ho dato l'annuncio in ufficio eh, perché eh, sapete che io lavoravo per una compagnia aerea di cui non posso fare il nome eh, passeggeri cargo, io lavoravo al cargo e eh, in quel momento preciso avevo dei problemi con il mio capo ufficio che mi stava eh, assillando perché praticamente doveva spostarmi di ufficio però mi faceva fare un po' da jolly così ero un po' inviperita e eh, sono entrata nell'ufficio del mio capo per salutarlo. e mi diceva ah, oggi facciamo arrabbiare la l'Alessia perché devi sostituire la tua collega perché settimana prossima non ci sarà e la mia risposta è bella Seraf è cazzata guarda forse sono io che farò incazzare te perché sono incinta e il mio capo ufficio mi guarda e mi fa ah, ah, ah, ma non dire cavolate ma figurati se ti credo tu incinta sì figurati sono incinta davvero ero appena tornata tra l'altro avevo dietro l'ecografia perché ero proprio appena tornata eh, dalla <ride> visita con l'ecografia e mi fa figurati sono incinta davvero <ride> guarda e ho tirato fuori dalla borsa gli ho fatto vedere l'ecografia fa. e mi ricordo questo è stato fa oh cavolo ma è vero che sei incinta oh, questo è incredibile la stessa reazione l'hanno avuto i miei suoceri perché quando a sera siamo andati a cena da loro mia suocera aveva già mangiato un po' la foglia perché lei comunque è una un po' strega su queste cose e aveva capito che c'era qualcosa di diverso nell'aria e mio suocero invece non se l'aspettava e mi fa che cos'è sta roba qua No, si è trovata la cartellina con l'ecografia e dico guarda che è l'ecografia sono incinta e perché? questa è stata la Ma <ride> faccio senso... come perché? Cioè, ti devo spiegare come funziona e mi fa No, guarda, no, perché dopo tutti questi anni avete deciso di cercare un bambino? Ho detto, vabbè, perché semplicemente ci sentivamo pronti. Poi tenete conto che io non ero anziana, perché essendomi sposata giovanissima, a 23 anni, avevo 29 anni, 29-30 anni. Insomma, morale, eh, appunto, abbiamo dato l'annuncio, nessuno ci credeva che io eh, fossi incinta, e... Ehm... Non si è visto subito, subito, anche perché comunque essendo sempre rotondetta eh, non, uh, non è che si è visto subito. Eh, la cosa di cui io vado più orgogliosa è stato il fatto che comunque la ginecologa era molto uh, preoccupata perché diceva lei comunque ha tendenza a mettere su peso, quindi dobbiamo controllare. Mi raccomando, al massimo non più di 12 kg deve mettere su, io ne ho messi su 8, sono stata bravissima. 8 kg che poi tra l'altro ho perso tutti con il, quando ho partorito, ho avuto una gravidanza bellissima perché appunto non ho avuto nausea, non ho avuto niente di niente, Sono, a parte il primo, il primo trimestre che ho avuto qualche problemino, ho avuto questo principio di aborto, poi per il resto è filato proprio liscio come l'olio e il primo trimestre appunto è stato quello più problematico, il secondo trimestre è stata una vera scoperta eh, quando abbiamo, ci hanno detto che era una bimba noi l'abbiamo voluto sapere io avevo il desiderio di chiamarla lettera come la mia mamma perché l'avevo promesso a bordo vasca eh, mentre lei si truccava una mattina quindi insomma mi sembrava di onorare questa promessa mio marito non piaceva molto devo dire la verità l'unico che mi ha supportato è stato mio suocero, perché lui ha eh, detto così ha le mie stesse iniziali lui si chiama inore eh, di nome quindi evi lui evi lei e, anche se lui avrebbe preferito che io la chiamassi Lara perché in realtà mia figlia è la figlia femmina che lui voleva non ha mai voluto lui era un patito di come um, si chiama? quel film con Omar Sharif il um, dottor Zivago e quindi voleva chiamarla Lara e gli ho detto guarda mi spiace. Lara no magari la seconda figlia ma questa si chiamerà Elettra perché la devo chiamare come mia mamma insomma niente, il secondo trimestre è andato abbastanza bene, non ho, non ho avuto grossi problemi veramente, devo dire la verità, non ho, non ho molto da raccontare su questa gravidanza se non proprio la scoperta di avere questo esserino dentro di me che cresceva il terzo trimestre è stato in assoluto quello più bello anche se l'ultimo periodo è stato un po' faticoso, nel senso che avevo questo panzone ed era emozionante sentirla muovere di qua e di là io poi ogni tanto la sfrugugliavo proprio prendevo la fancia e facevo così e per sentirla dare i calcetti eccetera e abbiamo preparato la sua stanza che in realtà era la stanza dove dormivo io da ragazzina e un po' mi faceva impressione questa cosa Nel senso, ma ancora adesso se ci penso mi sembra strano che mia figlia dorma nello stesso posto in cui ho dormito io ovviamente lei ha il suo letto però nello stesso punto in cui dormivo io da ragazzina alla sua età, e, e, insomma, è stato proprio emozionante vedere come cambia il corpo, come si adatta il corpo alla gravidanza, e la cosa bella è stata che, vabbè, ovviamente mi è mancata la mia mamma, perché avrei voluta vicino in quel momento, però ho avuto mia suocera che si è... Veramente è stata carinissima, e mi è stata vicina tantissimo, mi ha aiutata tanto. La cosa divertente era che vabbè, mio marito, purtroppo in quel momento lì la sua azienda era stata acquisita, quindi stava, doveva per forza andare a lavorare. <ride> mi portava il corso preparto, mi portava mio suocero e lui era allarmato tantissimo perché aveva paura che si rompessero le acque da un momento all'altro tutte le volte dovevo scudermi sulla cerata perché aveva paura che gli sporcassi la macchina <ride> e quindi vabbè faceva ridere questa cosa No? E di questo signore che <ride> diceva no ma vai da sola, eh? io non vengo ad accompagnarsi sul corso per parto, poi me lo trovavo fuori, che mi aspettava e insomma davvero lo ricordo questo periodo come un periodo veramente molto sereno e molto bello e... E ancora adesso vi posso dire che quando ci ripenso e quando lo racconto a mia figlia ehm, è emozionante vedere come, come cambia il proprio corpo, come uno si prepara mamma a diventare mamma e come quando man mano che passano i giorni uno acquisisce sicurezza, almeno per me è stato così, perché da che avevo paura per il parto man mano che si avvicinava la data fatidica io... Mh, ho detto vabbè andrà tutto bene, perché secondo me a volte anche la predisposizione mentale fa tantissimo e, e niente, è stata proprio un'esperienza bellissima, non è, a me è emozionato tantissimo, ecco, ne servo un ricordo bellissimo purtroppo non sono arrivati altri figli, non, non sono capitati più anche se non vi nascondo, mi sarebbe piaciuto perché a me piacciono tantissimo le famiglie numerose, quindi mi sarebbe piaciuto avere almeno 3-4 figli. Però vabbè, è andata così. E, e niente. Dell'ultimo trimestre, quello che mi ricordo, è mh, proprio l'emozione di questa pancia che si muoveva, eh, di sentirla muovere dentro di me. Poi le mettevo le cuffiette per ascoltare la musica, le ho, quindi lei è stata proprio cresciuta fin dall'inizio con uh, il metal, quindi le facevo sentire le scooper, e ancora adesso le piace le scooper, in metallica, così no? E, mh, però anche tanta musica classica e le raccontavo le storie. E poi uno dei momenti più belli che eh, mi ricordo era Fabrizio, quindi mio marito. Che quando andavamo a dormire si metteva lì e parlava con la mia pancia, le faceva sentire la sua voce e lo trovavo un momento veramente di dolcezza incredibile. No? Quest'uomo che. Eh, diceva, sono il tuo papà. Dai, che presto ci vediamo. Non vedo l'ora di conoscerti, non vedo l'ora di stringerti. E sembrava sempre un po' quelle cose un po' da romanzo, però effettivamente faceva veramente così e, ed è stata veramente carina questa cosa. E lui devo dire la verità è sempre stato un papà molto presente, molto affettuoso nei suoi confronti Quindi lui ancora adesso guai chi gli tocca la figlia e per sua figlia fa di tutto eh? Cioè piuttosto abbandona me sul ciglio della strada ma la figlia è il suo bene più prezioso Ed è giusto che sia così ecco no, magari Non magari abbandonare me sul della strada, quello no però <ride> Che sia dietro a sua figlia e, e niente, è stata veramente un'esperienza emozionante, uh, ho avuto la fortuna di avere tante persone vicino a me che mi hanno aiutata, um, mamme già più esperte, eh, che appunto hanno un po' sopperito la mancanza della mia, prima tra tutte mia suocera che è stata dolcissima, ho letto tantissimo quel periodo perché proprio volevo arrivare preparata. Eh, ha preparato al parto, preparata preparato a, insomma a diventare mamma, come gestirla perché veramente non sapevo niente, anche perché io sono figlia unica, lui è figlio unico quindi non abbiamo proprio né bambini piccoli, né fratellini, niente di niente quindi per me era tutto nuovo e... l'unico terrore che avevo è che mi venissero due poppe così, <ride> tipo gobe di cammello ma non sono cambiate di un millimetro, infatti io non ho lattato perché non mi è arrivata la montata lattea e basta, questa è stata la mia, la mia esperienza quindi dal trauma un pochino iniziale poi devo dire la verità, non è, è andata liscia come l'olio è stata un'esperienza intensa, veramente emozionante e poi la cosa bella è che in quel periodo ehm, c'era un nostro amico che che è osteopata quindi spesso mi trattava e mi diceva che secondo lui eh, non avrei eh, partorito eh, con difficoltà perché ho i fianchi larghi che secondo lui il l'effetto stava da un lato piuttosto che dall'altro devo dire che ci beccava sempre perché poi quando andavo a fare l'ecografia mi diceva quando vai a fare l'ecografia poi dimmelo infatti dicevo: guarda che sta di lì, guarda che sta a destra come dicevi tu non so come facesse a sentire questa cosa Forse perché lavorando con l'energia avverte questo tipo di cose. L'unico aneddoto divertente che vi devo raccontare sulla gravidanza è stato a capodanno, perché vabbè, eh, lei è nata il 10 di gennaio, lei era prevista per il 19 gennaio. Quindi a capodanno siamo stati invitati da questo nostro amico osteopata, mi ha fatto morire dal ridere perché eh, nevicava di brutto quell'anno lì e... Ehm... Lui aveva preparato in una camera il suo lettino aperto, dice no perché sai se ti viene da partorire eh, ti do una mano, ho già ho letto tutto, mi sono documentato sul parto: ma perché devo partorire? Mi mancano ancora 20 giorni, e lui diceva no, beh, si sa mai nella vita, metti che ti chiedevi il che si sentiva che avrei partorito. Prima, mi fanno perché sai, metti che partorisci, io almeno sono tutto pronto, mi sono documentato, salta su la sua compagna, quella che era la sua compagna di allora, fa non ti preoccupare, io ho visto partorire un sacco di volte i gatti, ho aiutato la mia amica a partorire, ho detto vabbè, credo che sia un pochino diverso rispetto a quello di un gatto, però detto, speriamo di no, di non partorire proprio stanotte, mi ricordo proprio un montomoni di neve. Però vabbè, poi alla fine non ho partorito a capodanno, ho partorito dieci giorni dopo. Però questo ve lo racconto nel prossimo video. Andate subito a vedere il video di Paola, vi do un bacione, alla prossima, ciao!